Memoriamo un grande giornalista Piero Angela. Adesso, come sempre, eh, aspetto che delle persone entri in chat, poi devo fare aggiustare, le impostazioni che dal cellulare mi è impossibile. un po scusate allora vediamo un po vediamo un po allora vediamo vediamo proprio vediamo che intanto va avanti sono due persone che mi seguono sono molto contento ma devo cambiare un po di impostazioni purtroppo allora è sempre così l'inizio delle live c'è delle anche non metto l'intro ma eh, eccomi qua ho trovato in qualche modo il video da correggere ecco qua Intanto non so se avete scritto. Vediamo un po' di togliere quest'anteprima e di cambiare cambiargli il nome. scusate poi si vede si vedrà un po ecco qua così è già meglio sempre che due persone e due like vi ringrazio molto, vediamo se ci sono commenti. Certo, dal vivo. Ah, sì, ci sono commenti, adesso passo a commentare appena posso, appena me lo consente YouTube perché qua Vediamo la monetizzazione, vabbè bisogna rivedere il video. Intanto divertitevi a chattare perché io sono incasinato. Eh, ben casinato, sono diciamo come l'ho detto in live. No, ma non è una parola, diciamo, ciò con qualche difficoltà. Eh, persone e blog. Eh, vabbè, non è persone. Allora, ricordiamoci il grandissimo giornalista italiano che io in pratica ho seguito fin dagli anni de della mia infanzia perché mia madre quando, eh, quando diciamo lavava la casa l'appartamento nel quale vivevamo in leon pancaldo che non so come si chiamasse il quartiere eh, mi lasciava davanti alla tele a guardare la tele e a quelle all'epoca nella mia infanzia C'erano tanti programmi televisivi, capito? Non c'erano tanti programmi televisivi nella mia infanzia. Allora c'era Piero Angela che diceva le notizie. Vuoi come inviato speciale? Vuoi come giornalista ecco finalmente sto finendo di intanto lanciamo pure Eh, non riesco giù un sacco di canali che si fanno chiamare lo youtuber più famoso del mondo io mi sono scordato no vabbè non lo metto non lo metto tanto in quel profilo va bene così ecco qua così ho lanciato anche ecco qua allora ci siamo allora salve Salve Erik, come va? Buon venerdì! Da tanto tempo che non facevo una live, è stato grande, sei un grande, grande, grande. Grazie a te. fine settimana pierfi buon fine settimana grazie adesso vado a iscrivermi al tuo canale quando è finita questa questa live allora dicevo in memoria di piero angela un grande giornalista io mi ricordo che eh, mia madre puliva l'appartamento che io avevo qualche anno di vita anche qualche mese mi metteva davanti al televisore e in pratica io guardavo anche i telegiornali perché erano gli anni gli anni 70 sono nato nel 69 il 26 gennaio 1969 e non è che ci fosse molto nella rai sì ma adesso non stanno qua allora dovrei andare in giro con il cellulare ma voglio fare un video tematico allora grazie per i tre like anzi vedo che sono quattro e, e lui ha fatto il giornalista l'inviato speciale della rai e poi io faccio due libri due libri uno che, che gli aveva comprato mio padre stati 7000 lire questo è costato 7000 lire viaggio nel mondo del paranormale una inchiesta sui fenomeni paranormali dove li esamina scientificamente e li mette alla berlina giustamente poi io ho fatto un video su questo libro io ho fatto un libro ho fatto un video <ride> ho fatto un video su questo libro eh, spiegando appunto l'importanza di leggerlo era edito dalla Garzanti. Mo' non so se lo edita qualcun altro. Magari lo rieditano. Magari oggi si vende nei, nelle edicole perché le dicole si sono trasformate in librerie quindi hanno rilanciato anni fa i disegni di Jacobiti nelle edicole non in libreria. E adesso forse faranno un'edizione limitata di questo libro e anche di altri perché si approfitta di tutto quindi si approfitterà della morte del grande giornalista ma guardate guardate questo libro e andatelo a comprare si sì, si è occupato di paranormale caro di eh, ma naturalmente eh, non da paranormalista o cose del genere ma da scienza con uno sguardo scientifico ha intervistato scienziati ha intervistato neurologi e quindi ha smontato ogni teoria ogni teoria dei videnti che poi appunto uno che ha forze mentali inaudite riusciva a sollevare da un millimetro di un millimetro una monetina dal tavolo e si sforzava pure faceva la scena che si doveva sforzare eh, che, che si era stava affaticato no e uno che a, faceva soldi ma no, non ha mai lavorato in vita sua e poi e poi ha fatto anche ha scritto anche che poi questo questo libro è una sintesi quello che ha detto perché io avevo visto all'epoca il libro l'ho letto anni dopo non so se incluso l'ho letto dopo il 2000 in pratica l'ho conservato perché era di mio padre e di mio padre vabbè adesso sta nella biblioteca di casa e di famiglia ma aveva fatto una, una serie di trasmissioni viaggio nel mondo del paranormale che iniziava con la con la stessa musica di quark la, la, la, la, la, la, la, la. e se voi cercate in youtube forse ancora disponibile io ho visto che qualcuno ha caricato forse perché l'aveva salvato in vhs io ho visto che in un unico episodio da sei ore e mezza sette ore c'è viaggio nel mondo del paranormale di piero angela cioè la trasmissione originale voi andate a cercare in youtube se non vi è possibile comprare il libro perché è bello leggere il libro ma il libro è, è tratto da quella serie non è che che il libro è non so se hanno fatto prima il libro poi la serie magari sì ma qua ci sono tutte le interviste ai luminari della scienza e anche ai mentalisti ai paranormalisti come chiamarli perché non è un titolo però andate a guardare su youtube o sul web magari nel sito della rai bisogna iscriversi anche se gratuitamente credo e potete guardare la serie originale quindi è questo questa ha fatto piero angela una serie non so di quanti episodi ma una, una durata totale di sei ore e mezza non so se 30 minuti episodio perché hanno registrato anche la sigla di inizio e di fine altro libro che mio padre ha comprato e che è costato sempre 9000 lire allora edito nel 1980 questo nel 1980 l'altro nel 78 questo del 78 e eh? il programma probabilmente è anche il libro 78 questo dell'80 Comunque questa edizione è sì, dell'80, prima edizione quindi è dell'80 perché magari sempre basato su un'altra serie televisiva che però non ho trovato su, su YouTube perché durerà di sicuro sei ore e mezza, otto nel cosmo alla ricerca della vita. Siamo soli nell'universo. Un viaggio tra molecole e galassie ecco nel quale lui smentisce tutte le pretese dei mentalisti dei eh, diciamo delle persone che pretendono aver avuto dei contatti con marziani con extraterrestri con eh, che hanno visto dischi volanti espone le testimonianze di alcuni alcuni contattisti alcuni tra i primi contattisti incluso che non sapevano di essere dei contattisti nel senso che appaiono le testimonianze per esempio appare, appare la testimonianza molto pittoresca molto maccaronica di una massaia di campagna che diceva di aver visto scendere dal cielo un. Dei piattini volanti piccolini dai quali sono usciti dei grandi marziani e gli hanno rubato farina, galline e uova per poi decollare. Quindi si, si era negli anni 50-60, perché sono delle testimonianze che Piero Angela ci dà di decenni anteriori al 1980, anche di tutto il mondo, si era trasmessa una vera psicosi. Collettiva, quasi isteria collettiva e tutti a modo loro pensavano di vedere dischi volanti e marziani marziani e dischi volanti il fatto è che nessuno aveva visto nulla erano tutti parti dell'immaginazione Piero Angela ci dice è possibile che esistano dei programmi tv nello spazio trasmessi da altre civiltà ma si pensa che il segnale sarebbe forse troppo debole per essere cattato. se invece ci fossero dei messaggi intenzionali trasmessi da radiofari il segnale potrebbe viaggiare molto in profondità nello spazio e lui, lui si poneva il problema che in altre parti lo espone che prima che ci arrivi il un radio messaggio magari intenzionalmente lanciato le profondità siderali dell'universo sono così grandi che magari da 20 mila miliardi di anni quella civiltà si è estinta ne è ricomparso un'altra si è estinta di nuovo oppure prima che ci arrivi il messaggio ci siamo estinti noi poi le possibilità che ci sia vita extraterrestre, ma perché per vita extraterrestre non si intenda necessariamente qualche marziano capace di viaggiare in dischi volanti alla velocità della luce. Ma magari stanno allo stesso grado evolutivo nostro che eravamo quando eravamo abitanti delle caverne oppure stanno nel medioevo nostro o nel rinascimento o incluso prima dell'avventura spaziale o che stanno a un grado tecnologico per il quale sono in grado di arrivare fino al loro giove o marte o mercurio o la luna ma non oltre i confini del, della loro del loro sistema solare o della loro galassia perché anche se viaggiassero per tutta la galassia non sarebbero in grado di attraversare l'universo chi sa che parte remota dell'universo stanno e poi non è detto che non si stiano già estinti da tempo se sono riusciti a raggiungere una tecnologia capace di viaggiare da una parte all'altra dell'universo è possibile che già a quest'ora non ci siano più, quindi, come dire? È possibile tutto. È possibile che io debba iniziare a fare le live in un modo più più aggraziato diciamo perché allora vediamo un po come va? Bene, bene, bene, Ci abbiamo, abbiamo una nuova persona qua. E mi fa piacere stavamo parlando del grande piero angela vediamo un po il grande piero angela che ha fatto una grande opera divulgativa che è riuscito a trasmettere tanta cultura tanta informazione no. vediamo un po Che è successo? Qua si è fermata la live? No, funziona. Ecco qua. dicevo adesso mi sono un po mutolito ma stavo leggendo tutto quello che mi scrivono che piero angela ha parlato molto della vita nel... adesso mi ero soffermato su quest'opera che rappresenta tutto quello che ha detto in una trasmissione speciale eh, nel cosmo alla ricerca della vita che le probabilità statistiche per le quali si può considerare che esista non te che mica caldo e sia sì, un po però volevo volevo apparire un po elegante vabbè comunque non vi preoccupate perché è una felpa è una felpa usata usata infatti vedete come colorata come come pezzata come però dico sotto stoppeggio questa proprio già a vent'anni già già vent'anni guardate sotto stoppeggio ma vabbè allora sto qua con questa maglietta però dicevo che stava di Ma come ti chiami? Allora vediamo. Ciao e buon fine settimana. Salve, salve, salve, salve, Allora dicevo che. salve, salve, salve, salve, che salve, salve, salve, salve, salve, necessariamente deve essere considerato probabile cioè ah, ecco bravo bravo sono dei nickname eh, veramente dei nickname veramente veramente sono sbalordito tanto non li posso leggere questi nickname mi dispiace però, però mi piace che, che la gente c'ha fantasia insomma poi se uno si chiama così Vediamo un po', allora, fatemi delle domande, perché le live... Basta caldaccio, che piova, nevega altro che piova, deve nevicare. Eh beh magari nevicasse, però avete delle cose dei contributi da dare circa Piero Angela? Che ricordi, avete? Che cosa avete visto di lui? Date il vostro contributo? Insomma, che pensate? Perché ho voluto fare questa live proprio un po vediamo un po che io no, no, no, non sta più allora ma lei è veneto ho sentito che pronunciava bene le frasi in dialetto veneto o strega ciao ciao archidream come stai ciao e buon fine settimana Carissima amica mia, e sai che dal gruppo adesso non posso scrivere, non so che cosa è successo. No, però sono contento che, che mi segui. Allora, cara Archidream. Eh, però Angela era un Bravo professionista, avevo una voce che ti faceva sentire a casa. E sì, io dicevo cara amica Archidream che che io in pratica l'ho seguito proprio da piccolino perché con meno di un anno mia madre lavava l'appartamento nel quale vivevamo, abbiamo vissuto in tanti appartamenti fino a che io ho avuto tre anni e mezzo e ci siamo trasferiti a Casal Palocco. E vivevamo per esempio in Leon Pancaldo a Roma. E mi metteva davanti alla televisione nel box mentre lei lavava o andava a fare la spesa io rimanevo guardando la rai che c'era poco pochi programmi e piero angela faceva il cronista e il giornalista san parla di libri ma dovrebbe guardare pure la chat sto bene grazie tu Sì, sto bene per fortuna comunque pietro angela era una persona di cultura e molto disponibile nel diffondere la conoscenza nelle case degli italiani solo per sapere chi è beh eh, teneva un tono posato era molto educato e poi vi consiglio di guardare nel, forse si trovano in youtube le serie eh, nel cosmo la ricerca della vita che ho commentato prima e viaggio nel mondo del paranormale che in parte ho commentato prima sapere chi eh, a saperlo, non so. Qua gli interi interventi sono mozzicati. Eh, vediamo un po'. Ecco qua. No, intanto io. intanto io pubblico un po in giro così faccio sapere che che il mio video è disponibile scusatemi ma intanto continuate a scrivere perché poi rispondo a... ma ho visto che che così funziona devo un po diffondere se no, no non entra nessuno non mi funziona la rotella del mouse poi io sto uscendo fuori quadro c'è sempre tanta pressione quando faccio ecco qua addirittura in fascio sono messo Eh, pagina vediamo un po ecco qua eh, ma la rubrica letteraria naturalmente è una mia pagina assurdo non mettere nella rubrica letteraria allora vediamo un po che avete fatto nel frattempo ciao ciao Arci torna da san allora ciao Arci eh, vedo volevo chiederle come mai lei si definisce lo youtuber più famoso seguito al mondo spero che non mi fraintenda con questa domanda non è mia intenzione darle fastidio. No, non mi dà fastidio. La Le leggo adesso perché... Eh... Buon fine settimana. E ci sta sempre un buon fine settimana, soprattutto se è venerdì. Beh, eh, io ho visto che il mio laconico Sant'Enchan si distingueva molto come nome. Era corto, e ho voluto applicare la stessa teoria di coda larga che si mette nei titoli e nelle liste di riproduzione: cioè, chi va a cercare Sant'Enchan per quasi nessuno, ma io ho visto che cercando lo youtuber più famoso, lo youtuber più popolare, lo youtuber, infatti, ho aperto un altro canale che eleganza, no. <ride> tocco gli orecchi e ho aperto un altro canale eh, lo youtuber più famoso e non so come trovarlo l'altro che l'altro canale vediamo un po che ti faccio vedere e poi le visualizzazioni non sono aumentate molto ma lo youtube famoso No. Che tu se tu vai a cercare Lo youtuber più famoso del mondo, più pagato del mondo, più ce n'è uno che c'ha 25 iscritti e quattro video. Ci sono un sacco di canali così e io mi, mi ero scordato eh, come si chiamava il mio, ma ecco, ho messo a questo canale lo youtuber italiano più famoso segui, seguito e seguito al mondo perché c'è un altro che ha titolato modestamente il suo canale lo youtuber più pagato più seguito più famoso ci sono solo 100 caratteri da mettere per il nome ecco qua c'è eh, il mio secondo canale del brand e allora è una politica di marketing in pratica sì ho ho risposto eh, sto rispondendo eh, se tu vai a cercare un mucchio di canali eh, si mettono lo youtuber più famoso del mondo eh, lo youtuber più seguito del mondo e poi hanno due o tre iscritti in pratica ecco basta vedere qua a parte che fra le molte le una delle ricerche più assidue però qua ti metto il link della ricerca una delle ricerche più assidue è proprio quella di cercare qual è lo youtuber più famoso più ricercato ecco qua questo è quello che io ho cercato no lo youtuber più famoso perché anche poi cercare lo youtuber più pagato lo youtuber più visto lo youtuber ecco eh, basta vedere questa ricerca qua e vedrai che eh, allora veri che sei contento o verai come devo pronunciare sei contento della risposta che ho dato che sono riuscito a dare si trattava di rendere più visibile il il nome del canale siccome ho scoperto che lo youtuber più famoso lo youtuber più pagato lo youtuber più seguito lo youtuber più popolare eh, youtuber più visto youtuber nel mondo e tutte queste combinazioni rendono abbastanza cioè sono molto ricercate e molto usate anche da persone che non ha, che hanno meno successo di me, perché io ho quasi 2600 iscritti e non so quanti quante quanti video hai capito, ma vediamo un po'. Mi cerco io stesso. 1247 video 1247 video il canale ci avrà il 7 febbraio dieci anni ma ci sono persone che eh, qua lo vedo sei iscritti un video sono lo youtuber più famoso del mondo e già un video sei iscritti magari il canale c'è a vent'anni allora io sono il terzo della lista se voi guardate nel link che ho messo lo youtuber più famoso del mondo il primo della lista non so perché c'è a quattro iscritti e due video sono un utente google dice quindi il canale deve essere molto vecchio andiamo a vedere nei dettagli informazioni e del 24 febbraio 18 non è vero che un utente molto uno youtuber molto vecchio già non c'era più google eh, non so google plus vediamo quanti video ha. già due short 52 visualizzazioni 1 e 41 sensazioni l'altro e sono di quattro anni fa cioè dal 18 che non ha fatto più nulla poi c'è eh, un altro utente e poi ci sono io Poi c'è lo youtuber più pagato di Fano e del mondo. 25 iscritti, 4 video. Cioè, ci sono un sacco di persone che si definiscono lo youtuber più italiano, lo youtuber italiano dei suoi vlog. E io ho messo nella descrizione, salve, io sono sempre giallo youtuber italiano da 9 anni. Er vabbè, però qua è lo youtuber più famoso del mondo. Vediamo un po' nella descrizione che ho messo. Faccio video e non ho messo nella descrizione lo youtuber più famoso del mondo. Ho messo soltanto che ho messo che poi per quanti mi vorranno mandare delle richieste di collaborazione c'è un email nel mio canale salve ricordo le atmosfere psichedeliche alla super quark che telefoni ti piacciono e tutti tutti tutti bella la colonna sonora qualloc poni la domanda al San, devi chiarirlo per nome a ah, se mi piace eh, un lg un eh, samsung o iphone san eh, sì no perché stavo occupato a leggere dei nomi dei canali poi Dobbiamo ritornare al tema principale del video, e veramente, io vorrei volevo comprarmi un Samsung Galaxy S22 Ultra nel 21, no, nel 21, non era ancora uscito. Il 22, è uscito il 21: però, YouTube mi è impagò nel 21 io gli diedi a mia madre questo che lei mi regalò a fine 2015 un motorola moto its seconda generazione che fa video in 4k ma si riscalda come una padella perché perché a lei non gli piaceva il cellulare col tastierino che gli avevo regalato un nokia asha 302 lo vedete con la custodia e allora visto che youtube mi pagò gli avevo comprato un i 9 w però l'operatrice mi dice che dovevo cambiare a chip 4g perché funzionava con chip 3g e io non sapendo che fare pensavo che non avrebbe più funzionato poi mi hanno detto se metti in un cellulare 3g un chip 4g probabilmente continua a funzionare Io ho detto ti passo il mio cellulare che a mia madre non gli piace il tattile infatti adesso questo in pratica non lo siamo più anche se il prepago e mia madre continua a caricarlo con la sua linea e io con i soldi che mi dai YouTube la differenza del, del cellulare con tastierino che ti ho preso, che non è quel ti completo, non era quel completo, mi compro un nuovo cellulare siccome non arrivavo, cioè avrei potuto prendere un moto e 7, però, ho preso questo moto e 7. I power che già 5000 microamper di batteria. e già un anno che ce l'ho. Poi, nel 2022, mi ha pagato di nuovo YouTube quindi ormai mi paga a cadenza annuale. Quasi, e... beh, e non so se è ritornata. però con questo cellulare, purtroppo, a volte fatto: sono le 4, alle 5 del mattino, quello col quale mi sto filmando, perché c'è la batteria da 5.000 microamper. Se con l'80 inizio a filmare, a a usare il cellulare come tablet alle 10 di notte ancora con questo cellulare che c'è 2300 e passa se alle 10 di notte eh, inizio ad utilizzarlo poi adesso che c'è molti anni se arrivo a all'una del mattino alle 2 eppure troppo quindi le, dalle 3 non passavo mi si spegneva per fortuna non molte volte mi è successo ma arrivava di sicuro quasi sempre al 15 per cento di ricarica poi è molto tempo che non lo utilizzo quindi quel logorio si sarà compensato, ma eh, con questo invece che è ancora nuovo c'è cioè 5.000 microamperio il rischio è di LG o Samsung e Samsung eh, credo che sia meglio. Comunque c'è da dire che l'LG lo davano per spacciato fino a poco tempo fa. Non so, non so se, non so se, ma avete qualche domanda da fare, Piero Angela? Allora io continuo a parlare perché poi persone che guarderanno questo video diranno ma dai numeri ha dato i numeri per quanto tempo stiamo in aria 48 minuti all'inizio. Allora non arrancava la live, poi mi sono messo a parlare d'altro l'G o il KP LG non c'entrano molto. Eh, parliamo di Piero angelo voglio vedere voglio vedere quando cerco qualcosa di certo non la trovo ecco questo è stato il mio vecchio Samsung 50 Galaxy Yung 53 60 che mia madre mi ha comprato nel 2013 Samsung Galaxy Yung 53 60 Poi quando trovo, cerco delle cose non le trovo mai, logicamente. Non si è mai detto che, che riesca a trovare tutto il casino che ho, delle cose ammocchiate, ammassate, insomma. Io ci rinuncio a cercare a volte le cose, non, non so neanche io dove trovarle. e ecco, questo il galaxy che vorrei perché ormai tutti i cellulari samsung sono galaxy il galaxy s 22 ultra quindi se voi mi vorreste aiutare abbonatevi al mio canale intervenite nella chat con super chat o sticker e quando possibile fate clic sul cuoricino di un mio video perché facendo clic sul cuoricino di un mio video che è super grazie voi mi starete aiutando con del denaro e si evidenzierà il vostro commentario questo è stato il primo cellulare che ho avuto intelligente nel 2010 con il mio primo comp il secondo computer che adesso sta nel placard e... LG LG KP215: poi non ho avuto più nessun cellulare LG eh, della Samsung, ho avuto soltanto questo, il Galaxy young 53 60. Poi ho avuto della Nokia, soltanto questo, il Nokia Asia 302. E invece della Motorola, ho avuto tanto questo Motorola Moto G, seconda generazione come quello col quale mi sto filmando che non so se riuscite a vedere che sto facendo la live perché ormai non riesco tutti ad utilizzare la mia vecchia webcamera che in qualche video ve la, ve la faccio vedere ma ecco questo è il cellulare che vedete riflesso col quale mi sto filmando un motorola moto e 7 i power che in pratica questo era ancora di casa motorola il Motorola col quale mi sto filmando mi sembra che è della Lenovo, che è sempre Motorola, ma vabbè. Allora, Qualok, abbonati e manda denaro al SAN per il cellulare o regala tu un cell cellulare al SAN? Cabi Lame è conosciuto nel mondo. Ah, bene, chi è Cabi Lame? Illuminami. Scusate, amici interessati in Piero Angela. Cabi eh, Lame, eh, detto Cabi, è un influencer senegalese naturalizzato italiano, famoso per i suoi video reaction muti di genere comico pubblicati su varie piattaforme piattaforme ah, ecco non dico il nome delle piattaforme perché l'utente più seguito al mondo bene complimenti per lui però no io non voglio che mi si mandi a casa nulla si scrive così guarda cabi lame Preferisco ricevere del denaro. Preferisco, capito. Eh, eh, preferisco comunque, guardatevi, guardatevi questo sito. Abbonatevi. Magari anche a, iscrivetevi perché lì non ci sono gli abbonamenti. E ritornando al tema del video, io credo che ogni tanto dovrò mettere dei timeline per quelli che saranno interessati soltanto ad ascoltare delle cose in memoria del grande Piero Angela. Poi metterò i sottotitoli in 147 idiomi, quindi mi toccherà correggere molte cose. Allora, in questo libro di Piero Angela, Viaggio nel mondo del paranormale, angela viaggia tra i tanti fenomeni paranormali e i loro paranormalisti produttori veramente mette alla berlina più che in rassegna tutta una serie di ciarlatani che si credono dei geni e chi di geniale non hanno nulla vedo che in live adesso siamo solo in due appena inizia a parlare di piero angela non so eh, un sacco di amici mi sono venuti a trovare mi hanno dato anche 8 like, però si direbbe che non mi interessa il tema del giorno perché appena parliamo d'altro sono 8-9 persone appena inizia a parlare di piero angela track è come se facessi vedere la croce a un demone eh, però io mi sento in dovere innanzitutto di portare avanti un tema ed è quello uh, quella, una delle sfide più grandi che si hanno facendo una live perché ti vengono in live degli amici che vogliono vogliono a farti tante domande ma domande su qualsiasi altro tema e eh, allora dicevo piero angela ha messo alla berlina un'infinità di eh... ciao ginevra eh... ciao carissima amica come come stai, Ginevra? Buon fine settimana! Tutto bene? Sì, tutto bene anche da me, tutto bene. Mi raccomando, se mi puoi sostenere. Abbonati al canale, partecipa con la super chat. Regala un abbonamento. Ecco quello che mi sono scordato di dire prima anche alle persone, alle altre persone, è che possono regalare un abbonamento al mio canale. Ci sono sei livelli, potete scegliere oppure in uno dei miei video che vi è piaciuto, per, eh, diciamo. Eh, Mettere in rilievo il vostro commento, fate clic sull'icona a forma di cuoricino vicino. a Condividi, grazie mille, buon fine settimana. Allora potete regalare un abbonamento al mio canale semplicemente partecipando della chat e c'è un icono a forma di dollaro vicino al tastierino o vicino alle emoji. Mostra il tuo sostegno per sant'Engiano youtuber italiano e i suoi video blog e... ah, a proposito, Ginevra. Ma io forse, ti ho già ascoltato, forse so di te. non facevi parte di quelli che frequentavamo. Eh mario circello perché mi sembra che ti ho ascoltato ti ho visto lì nelle live di mario circello e poi adesso siamo in tre era entrata un'altra persona eravamo in quattro che sto a dire quanti siamo e vabbè allora dicevo piero angela ha investigato scientificamente sui fenomeni del paranormale mario circello mario circello era famosissimo perché era considerato il re degli hangout e, e poi ti ricordo trash anarchico che, che se vuoi eh, fare un regalo a qualcuno puoi regalare un abbonamento al mio canale cioè sei livelli di abbonamento dal più basso più alto e se vuoi evidenziare quando questo live sarà finita sarà disponibile come video un tuo commento ci sarà il cuoricino grazie accanto a condividi e questo vale per tutti i video allora eh, mario circello cercalo, vediamo un po se io riesco a era bravo era bravo era Era bravo, era bravo. Qua ti do il suo link di Mario Circello e poi vediamo un po'... Ti, ti faccio vedere un video molto divertente di Mario Circello che mi saluta. Molto divertente, ecco qua. Goditelo perché, goditelo perché è imperdibile questo video. Non lo devi perdere. Adesso ti, ti metto, infatti, c'è scritto anche nel titolo. Eh... ecco guardati questo video esilarante mario circello mario circello il re degli hangout saluta dal vivo il suo amico sant'encian imperdibile è veramente esilarante allora mi raccomando non ti perdere questo video di mario circello che ti ho messo Hai visto no? Beh, lo vedrai dopo. Veramente molto esilarante, Mario Circello. Piero Angela, che con l'aiuto anche di molti prestigi prestigiatori che hanno voluto smascherare le frodi che molte volte sono vincolate anche a denaro alla sottrazione di denaro ha investigato in questo libro tutti i vari mentalisti tutti quelli che dicono di avere come Uri geller delle forze paranormali sì caro san sei stato molto competente tranquillo Grazie mille, sei molto buono. <ride> allora, eh, qui eh, persone che dicevano di avere la visione a distanza, che riuscivano a indovinare quello che c'era in una scatola chiusa, che riuscivano a fare delle fotografie tenendo l'obiettivo tappato della macchina fotografica, che facevano lievitare, ecco, eh, lo spiritismo è nato dalla foto. Di, di delle fate di queste ragazze qua. Fotografie di fate, folletti, ritenute autentiche da Sir Arthur Conan Doyle, autore di Sherlock Holmes. Poi le due ragazze, quando già erano vecchie, mi sembra, prima di morire confessarono che era tutta una bufala. Però intanto lo spiritismo era nato da tempo, loro avevano fatto soldi. E sulla base di queste fotografie scattate da due ragazzine, Doyle scrisse un libro intitolato L'arrivo delle fate, che si vede chiaramente dai ritagli di carta. Poi con le macchine fotografiche di fine secolo è, è facile con uno spago addirittura, non una cordicella, uno spago eh, appendere un ritaglio di carta nell'aria, fotografarsi accanto e sembra che veramente una fata c'è cioè davanti una fata. cellulare italiano san non mi sembra di avere un cellulare italiano allora quest'opera che può sembrare che gli tolga il fascino che ha il paranormale ma è scientifica è provata nessuno ha retto i controlli scientifici quindi ci sono ancora in circolazione libri che sono parossistici, che sono, diciamo, fanno l'apologia del, del paranormale e che sono dei libri menzogneri. ho letto anni fa, ho letto, ho dato uno sguardo, infatti non so perché li ho presi e li ho conservati, li avrei dovuto buttare. Misteri dell'occulto, questo è un libro che mi è costato 25.000 lire. Soldi buttati al vento, perché purtroppo io da giovane leggevo di tutto non ho potuto portare con me delle cose più importanti perché mi sono caricato con questi libri non tutti sono non tutti i libri che ho sono così ma qua si raccontano tutti quei fenomeni tipo, per esempio l'arte di influenzare gli altri giochi di società il telefono senza fili telepatia nella vita quotidiana l'indovinello muto caccia al tesoro ma questo è un libro per bambini di 5 anni lettura chiaro e gente del seme della carta delle carte prove con un mazzo di carte da gioco il rosso e il nero cioè qualche colore lo indovini un rosso nero lo indovini. prima o poi queste sarebbero le cose paranormali indovinare il seme delle carte c'è una probabilità su 4 da di su 4 di azzeccarci, le carte zener accoppiamento aperto, a ah, pure accoppiamento aperto. Quindi voglio dire, e quindi ricordatevi: non comprare questo libro. Io ve lo dico per esperienza: sono soldi buttati nel cesso. Non vi dico l'autrice perché sarà pure uno pseudonimo la dei vecchi editori che ha fatto anche dei libri belli però evidentemente ehm, poi quest'altro edito dalle mediterranee che la hermes edizioni in pratica è delle mediterranee della dello stesso gruppo hanno iniziato a pubblicare nella hermes edizioni i libri più assurdi che nelle mediterranee non si sentivano di pubblicare anche se c'è molto challenge molto mentalismo la magia la scienza assoluta che interessante più interessante dell'altro libro che è terra terra questo ma dice delle cose che non, non hanno né capo né coda anche se è bello a leggersi è bello a leggersi ma sono le stesse crapole. insomma e poi ho letto un altro libro di diseducazione e di disinformazione, tadan, Scuola di magia, nel quale ti insegna in un anno a costruire un tempio o una sala del tempio con tutti gli arredi, tutti i rituali, i rituali per mettere la collocazione dei vari materiali e poi ti sei fatto un tempio magico, appunto, qua ti dà addirittura le dimensioni della sala ideali. Per costruire una sala cerimoniale o varie, non so, devi costruire un edificio. Poi ti dice che se non riesci a costruire fisicamente un edificio, lo puoi costruire mentalmente. E qua addirittura ti dà gli abiti e le posture dei meditatori nell'antico Egitto. Quindi ti dovresti vestire come un antico egiziano. Le vie d'accesso astrale nei livelli più profondi, costruzione dell'anima, rivalutazione ed inizio della magia rituale, fissare degli obiettivi più rigidi, insomma, questo dovrebbe essere una disciplina magica ispirata all'antico Egitto. Ma noi sappiamo che tutte queste cose insomma allora il nokia ricorda un po un huawei si sì, ricorda un huawei e ricorda anche però mi ricordo che i blackberry ormai iniziavano a non avere qualità quando io ho mia mamma, quando io regalo questo a mia madre a fine del 2013, che in realtà è un cellulare del 2011, e già più camera 2,3 megapixel a 640 x 480. I Blackberry filmavano a meno. Rimpiango il telefono LG. Peccato che non li vendano più. E quello, infatti, non li vedevo più. I tuoi cani ti chiamano Sun. Bau, wow, wow. Come i miei cani mi chiamano? Io non li ho sentiti abbaiare. Tu li hai sentiti abbaiare. Santi scrivo sul Pierangela dopo la fine del live. Si, san, bella collezione. Dovresti venderli, forse eh, ne, ne fai qualche guadagno. Ci stanno i collezionisti di, di, di telefoni datati. tra resti sì, beh, ma ci sono anche collezionisti di libri farlocchi, di libri che non si pubblicano più in buone condizioni, come quei libri della magia, molti della Hermes edizioni non sono più pubblicati, perché io penso che erano gli stessi autori che molte volte avevano dei consultori di magia, de... che facevano, insomma, taroccavano del denaro alla gente uno non è che si di che c'è mago soltanto per, per perché vuole milantare delle doti così per milan ci sono anche dei megalomani, ma il più delle volte che si dice mago si dice mago perché vuole farci quattrini, vuole farci bei quattrini e quindi alla fine c'hanno il loro consultorio di magia. Però Un ragazzo africano che fa le faccette di stupore o usa le mani gesticolando e dopo vedrò qualcuno dei suoi video e appunto sì sì eh, Beric, meglio il denaro trance anarchico e qualcuno ecco. sì un mago Lomane, hai ragione un mago Lomane. È così che ci vuoi fare per il denaro per il denaro Cari amici, eh, balla pure la scimmia per il denaro. poi vediamo qua youtube eh, no eh, un'altra rete Un po', allora croce o demone? Haha ma no, dai, ho visto che ha fatto al tutorial su come mangiare. Sì, mi sembra. Devo cercare bene perché mi sembra che sta su un social che. mi sembra che sta su un social che ho visto da qualche parte che, che prepara da mangiare ma come che lui strappa le confezioni butta tutto lì alla carlona forse si tratta di lui no che continua a ripetere siga me sigan me forse si tratta di lui forse si tratta di lui mm. vediamo un po Allora, che ne pensi che ne pensa lei di giuseppe simone e enrico pasquale Praticò? enrico pasquale Praticò ho visto solo un suo video l'ho commentato ma non mi ha risposto si sì, sa mangia un bel piatto di pasta in live o un panino la prossima volta Ah, vabbè ma io ho fatto colazione nell'ultimo nell'ultimo video quello dove mh, contenuti vediamo eh, andate a vedere andate, se mi vuoi vedere mangiare eh, nel video che ecco devi andare a vedere questo video se mi vuoi vedere mangiare Ecco qua, ti lascio il link, il link è lì. E, e, facevo colazione quando auguravo buon Ferragosto. Facevo colazione e auguravo buon Ferragosto. Buon Ferragosto, vi auguro, lo youtuber italiano più famoso, popolare, visto e seguito nel mondo. Tanto per non farmi mancare nulla, addirittura più popolare, visto e seguito san se non leggi la chat a molti utenti vanno via amico ah beh, ma ho messo il link di giuseppe simone penso che ha avuto molto successo in una determinata epoca giuseppe simone però è ceduto con il trash ceduto con le volgarità e lo gli hanno chiuso molti canali poi quando è ritornato non è ritornato con contenuto ma è ritornato più trash più insultivo più dispettivo e più cattivo più cattivito e guardate una delle mie live che ho fatto nel mio canale secondario che nessuno ha visto perché nel canale secondario ho scoperto che io ho messo il link nella chat che non è che va molta gente anche se gli ho cambiato il nome quindi adesso spegniamo qua vediamo Ecco qua. Vi rimetto il link. Il link dove io mangio, se vi piace guardarvi guardare un video dove uno mangia, ecco qua. messo l'ultimo link che ho messo nel nella chat di dove io mangio. Però voglio dirvi qua l'antivirus ancora non ha antiviruzato che Giuseppe Simone adesso, per quanto mi è stato possibile vedere, eh... giuseppe simone adesso si è ridotto a insultare chi non lo segue a insultare chi gli manda dei regali economici e a sua detta si è, si è ridotto diciamo a livelli di veramente un po meschini lui che si ritiene un grande creatore di contenuti che parla soltanto dei regali che gli fanno ma ha fatto dei, dei video molto interessanti nel passato anche se a livello trash ma erano molto divertenti erano dei, dei video molto divertenti che ci avevano del potenziale uno mendica roba caso mentre l'altro vaneggia e si idolatra sì sì giuseppe simone chiedeva dei dei pacchi di cibo del... poi non so se, se ogni volta era lui che si regalava le cose o magari eh, in realtà in realtà diciamo faceva perché magari yes magari ecco eh, adesso lo vedi che fa colazione che parla che dice parolacce che fa tutto quello che vuole tanto non, non ha più la monetizzazione eh. più la monetizzazione si sente libero si sente libero di fare quello che vuole perché tanto tanto chi è che glielo può impedire che le ho pompe dire allora mendica mendica eh, poi fa vedere in camera ma hanno mandato la spugnetta ma hanno mandato l'opio ma hanno mandato la polenta grazie grazie dal piemonte mi hanno mandato la polenta e eh, se magna qualsiasi cosa eh, eh, eh, e poi pasquale praticano anche lui allo stile di giuseppe simone insulta bullizza Dice che è il meglio, non, io in un video non ho capito di cosa stava parlando. Adesso, io mi sono svegliato tardi, vado a fare colazione, vado a mangiare, vado di qua, vado della là. È inutile dargli dei consigli, però eh, bisogna dire che, che io ho fatto questo video per parlare del grandissimo, Piero Angela, e, e adesso ogni volta si va alla deriva perché giustamente. Giustamente. Eh non so che orientamento possa avere un canale così però non so se sono ancora operativi e quanti li seguono, perché purtroppo oggigiorno fai del, del contenuto rilevante magari ecco non voglio dire che loro facciano del contenuto rilevante evidentemente se hanno pubblico a loro è un contenuto rilevante ma non è rilevante ai fini di, di fare cose interessanti e poi avevo molte visualizzazioni all'inizio quando questa live si è iniziata e adesso ne ho di meno, uh, non so, vediamo. Devo cercare dei gruppi dove degli amici ne facciano parte. che sia youtube italia ancora tre gruppi e poi basta vediamo no non riesco qua riesco a pubblicare vediamo un po Angelo Conte Daniele fidanza basta di, di promozionare oppure promozionato non so come entrare Vabbè, solo i membri possono... Iscrizione effettuata. Ah, è stato messo in temporaneamente in pausa questo gruppo, non si può pubblicare. Allora, molto bene, grazie di saperlo. E... c'è sempre vabbè altri altri due o tre gruppi altri due o tre gruppi speriamo poi di non esagerare perché mi bloccano hanno tutti la stessa immagine e uno non riesce a distinguerli ecco qua daniele fidanza marco rota mirco rota vediamo un po perché qua in questo dice che ciò Angelo Conte come amico. Conte adesso basta. Perché poi vedo che le reazioni sono molto lente, mica vengono a vedere live. Sempre Angelo Conte e Daniele Finanza in questi gruppi. Non c'è il moderatore, qualcuno è filtrato, il moderatore non lo filtra. 3. allora uno eh, vabbè e qua c'è un intervento che riprendendo che non mi fanno più domande eh, che cosa si può trarre dai programmi di piero angela innanzitutto che sono molto obiettivi e insegnano molte cose e poi che bisogna trattare tutto obiettivamente io a questo punto dopo un'ora e 31 minuti di live mi sento quasi quasi di salutarvi di accommiatarvi da voi di accommiatarmi da voi e vi ringrazio di avermi seguito vediamo un po devo lasciare Vi ringrazio di avermi seguito fin qua. Mi raccomando, fate i bravi. Passate un buon fine settimana. Guardate i video che adesso lascio a fine riproduzione video e tutte le i video consigliati che avrete visto durante la riproduzione di questo video. Mi raccomando, abbonatevi al mio canale, aiutatemi ad andare avanti super grazie super ciato tutto quello che sapete ciao ciao